Ciao ragazzi, avete presente quelle giornate dove va veramente tutto storto? Beh, aspettate che arrivi la fine. L'albero rosso. A volte un giorno inizia senza la benché minima aspettativa. E le cose vanno di male in peggio. L'oscurità incombe. Nessuno ti comprende. Il mondo è un congegno sordo. senza senso o ragione a volte aspetti e, aspetti e aspetti e aspetti e aspetti e aspetti e aspetti e aspetti ma niente accade poi i tuoi problemi si scatenano tutti insieme e cose meravigliose ti passano accanto destini terribili sono inevitabili a volte proprio non sai cosa fare chi essere? O dove sei? E il giorno sembra finire così come era iniziato, ma improvvisamente davanti a te, chiaro e luminoso, e ti aspetta, paziente. Proprio come lo avevi immaginato. Fine del libro, fine della...